apertura il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sprona istituzioni ed imprese ad una mobilitazione sul PNRR, vediamo con Nadia Zikoski. L'Italia in questo momento è protagonista di un importante cambiamento reso possibile tramite programmi che la Europea ha propiziato con il Next Generation. Si rivolge a Union e Mattarella per incoraggiare piccole e medie imprese e lavoratori a proseguire sulla strada della ripresa con energia. Non sono tempi facili, dice, le conseguenze della guerra scatenata dalla Federazione Russa e l'inflazione minacciano la ripresa. Tuttora viviamo le conseguenze lasciate sulle economie dalla pandemia, aggiunge, ma il nostro sistema ha saputo sorprendere e dimostrare capacità inattese. Attenzione però alle diseguaglianze comanda non può esservi divaricazione tra economia e società. Per l'ultima spinta sceglie le parole di De Gasperi. È il momento per tutti. A partire dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di mettersi alla stanga.